Buongiorno, eh, siamo finalmente arrivati a quella lezione che aspettavamo da tempo eh, su eh, come si gestiscono data e eh, informazioni di, di temporali, quindi date e ora eh, all'interno delle librerie Java eh, cercando di evitare eh, ovviamente quelle che sono, eh, diciamo così, librerie non più aggiornate e, e particolarmente problematiche, no? Vi sarete già accorti in alcuni esercizi che l'oggetto date che mh, conoscete già in Java eh, molto spesso non funziona non ha, non ha i metodi che servono eh, ci siamo resi conto di problemi con le date nei database e quindi cerchiamo di fare un pochino di ordine in questa lezione eh, sulla gestione di data e ora quindi informazioni temporali all'interno dell'ambiente Java um, questo um, è un Problema complesso, e cerchiamo anche in un attimo di fare un, brevemente, per carità, un pochino di storia per capire eh, quali fossero i problemi delle, del, delle dat degli oggetti Java presenti nella libreria standard fino a eh, qualche anno fa, fino alla versione Java 8, e, e, e poi invece qual è la soluzione che invece impareremo a utilizzare, che è valida solamente da, da Java 8 in avanti, questo fatto che eh, sia è disponibile solamente da Java in avanti fa sì che molta documentazione, molta informazione che ci sono in giro e anche molto codice scritto fa ancora riferimento alle classi vecchie che impareremo a, a odiare, tutto sommato, a non usare più. L'ultimo passaggio che faremo sarà eh, di, di ricollegarci a, a SQL Database dove anche lì la gestione delle date è ancora diversa e quindi ci sarà un problema sia di gestire le date in SQL sia di capire qual è il collegamento tra Java e SQL quindi partiamo per questo viaggio, un um, viaggio con un po' di, diciamo, di micro introduzione storica in cui eh, ovviamente eh, quasi ogni programma, qua, soprattutto in campo gestionale ci mancherebbe eh, quasi ogni programma deve gestire, col, deve gestire il tempo, deve gestire le date, i mesi, gli anni eccetera eh, questo lo, lo diamo per scontato, se stiamo rappresentando un problema reale il tempo è quasi sempre una dimensione importante, no? a partire dalle informazioni banali del tipo la data di nascita di una persona nel momento in cui registra i dati di un individuo eh, fino a problemi di scheduling, eh, quindi mh, definizione di quali sono i tempi di inizio e di fine delle, delle attività produttive. Eh, quindi è ineludibile, non possiamo far finta che non esista. Eh, purtroppo dal punto di vista informatico eh, la gestione del tempo che noi esseri umani ci siamo inventati è complicatissima, un po' perché siamo complicati noi, diciamo così, per motivi storici, ci sono dei sistemi di misura ancora legati, diciamo così, a tradizioni millenarie eh, e un po' anche per motivi astrologici, cioè, non abbiamo deciso noi che l'anno eh, solare duri 365 giorni e un pezzettino e questo pezzettino vada recuperato ogni 4 anni, no? eh, quindi ci sono alcune scelte, diciamo così, storiche, alcune scelte fisiche che fanno sì che il calendario umano abbia i mesi che sono tutti diversi, no? 30 giorni a settembre e ci impariamo la filastrocca e ce ne facciamo una ragione, Dal, ogni programma che gestisce le date dovrà anche lui saperla, la filastrocca e saperlo gestire, e poi ci sono gli anni bisestili e non tutti sanno che ci sono anche i secondi bisestili, cioè ci sono dei giorni, alcuni giorni ogni tanto, in cui dopo la mezzanotte viene introdotto un secondo in più. Quindi quella, quel minu, la, le 23.59 saranno un minuto che dura 61 secondi anziché 60. E questo perché l'aggiustamento dato dagli, dagli anni bisestili non è sufficiente a dare la eh, allineare con, con sufficiente precisione la durata del tempo misurato e la durata eh, della, della rotazione e rivoluzione terrestre. Eh, poi la, lo, gli orari ovviamente non sono uguali su tutto il pianeta, abbiamo il problema dei fusi orari, e oltre ai problemi, se già i fusi orari non fossero complicati abbastanza, eh, oltre al fatto che non sono eh, ben eh, disegnati, nel senso che molti fusi orari seguono dei confini più politici che non geografici, eh, ma poi li complichiamo andando a fare l'ora legale d'estate. Eh, tra l'altro in Europa abbiamo appena complicato maggiormente la cosa, perché mentre fino all'anno scorso l'ora legale era unica e, un e allineata su tutti gli Stati europei, adesso ogni Stato deciderà per sé, se e quando e di quanto spostare l'orologio, quindi da adesso in avanti diventerà ancora più complicato. Questo per quanto riguarda la misurazione del tempo, proprio come unità di misura, ma poi la rappresentazione del tempo, quindi quando devo dirti una data te la posso dare in modo diverso, o giorno, mese, anno, oppure anno, mese, giorno, oppure come fanno gli americani in modo totalmente illogico, mese, giorno, anno. Eh, oppure te la posso scrivere per esteso quindi 24 aprile eh, e ovviamente questo nome aprile può essere scritto nella lingua eh, con cui stai comunicando quindi tutto dipende molto dalle traduzioni e dalla cultura in cui sto rappresentando la data eh, il tempo eh, poi in realtà viene eh, espresso in modo diverso, adesso vedremo poi tra qualche slide, eh, cerchiamo di focalizzare questo problema ma un conto è misurare un istante di tempo, un conto è misurare un intervallo di tempo, un conto è misurare un, un evento periodico, se io dico le lezioni iniziano lunedì alle 8.30 significa ogni lunedì alle 8.30 se invece dico la sveglia l'ho messa domani mattina alle 7, è invece un istante di tempo ben preciso che si verifica una volta sola e così via. Allora, ovviamente, vista questa complessità, in tutti i linguaggi di programmazione esistono dei tipi di dati speciali per gestire le date. In tutti i linguaggi di programmazione. Purtroppo molte di queste librerie offerte nei linguaggi di programmazione cadono in uno di due errori, o sono troppo semplici, troppo semplificati e quindi in alcuni casi sbagliano perché non tengono conto di tutte queste complessità, oppure sono sovrapprogettati, progettati in modo complicatissimo, pensando, generalizzandolo all'infinito, pensando che uno domani potrebbe inventarsi un calendario con 17 mesi e quindi la libreria deve essere aperta a queste possibilità e quindi poi di conseguenza poi diventano complicatissime da usare. Um, questo è purtroppo un dato di fatto e quindi ogni volta che ci si approccia a, a questo problema in qualche modo bisogna trovare soluzioni. Se, se non siete ancora convinti che il, ehm, il problema del, del, della gestione del tempo sia effettivamente complicato potete andare a vedere queste due diciamo, pagine che vi ho linkato qua quindi andate a sbirciare su questi link che sono pagine che, eh, nelle quali ci sono scritte delle eh, ovvietà, cioè ad esempio ci sono sempre 24 ore in un giorno Che è ovvio, certo, e invece no E invece no perché quando eh, passi dall'ora solare all'ora legale ci sono 23 ore E quando fai il passaggio inverso ce ne sono 25 mm? eh, e, e quindi cose che sembrano ovvie E quindi un programmatore quando scrive il codice pensa che sia così eh, Un giorno cosa sono 24 ore? Non è vero mm? E così via dicendo: quindi tutte queste cose che sembrano ovvie alla prima lettura, poi, se uno va a pensarci bene, nessuna di queste è vera. E qui c'è un altro sito che racconta le stesse cose, o un buon sottoinsieme delle stesse cose, e quindi potete andare a curiosare, a cercare di capire quali sono no, le, le trappole che ci stanno dietro la gestione del tempo. Perché noi ciò che vogliamo rappresentare, ciò che di cui ci vogliamo occupare quando parliamo di rappresentazione del tempo, sono cose diverse. Allora, quando voglio rappresentare eh, la cosa più semplice è adesso, un istante di tempo, cioè, il momento esatto in cui è avvenuto l'allunaggio. Quindi il giugno 1969 c'è stato un momento in cui in tutto il mondo si sapeva che l'uomo aveva posto piede sulla luna. Quello è un istante di tempo preciso. Io voglio avere la capacità di potermi riferire a un istante di tempo preciso, l'istante di tempo in cui faccio questo clic adesso, l'istante di tempo in cui ci fu l'allunaggio. Sono istanti, un istante eh, lo possiamo anche immaginare su un asse lineare del tempo, indica un punto su quell'asse lineare, e noi quel punto lo possiamo rappresentare con, conoscendo l'anno, il mese, il giorno, l'ora, i minuti, i secondi, ed eventualmente le frazioni di secondi. Ehm. Um, Posso rappresentare di giorno, un giorno senza, senza orario, ad esempio se parlo di oggi sto indicando, identificando perfettamente la giornata del 24 aprile, ma non sto dicendo di quale ora sto parlando, dico oggi, il giorno in cui io sono nato, non il mio compleanno, il mio compleanno si ripete ogni anno, ma il giorno in cui sono nato, cioè la mia data di nascita è fissa, è un giorno, il giorno in cui sono state scoperte l'America, e così via. Quindi posso avere un'informazione sulla data senza corrispondente a tempo, o viceversa posso avere l'informazione sul tempo senza la corrispondenza della data. Cioè l'orario di ricevimento va dalle 9 alle 17. Di quale giorno? Di ogni giorno, non importa, questa è un'informazione che non ha un giorno attaccato. È un'informazione puramente di orario. Poi ci sono cose più complicate, per esempio le date ricorrenti le date in cui ho ad esempio giorno e mese ma non eh, l'anno, quindi Natale. Natale è il 25 dicembre di ogni anno. Quindi questa è un'informazione temporale, quando è Natale? Il 25 dicembre. È una data incompleta perché ho il mese, il giorno, ma non ho l'anno. Quindi purtroppo molte delle informazioni che abbiamo sono fatte chiaramente usando da, o anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi, ma non tutti, solamente alcuni di queste informazioni a seconda di che cosa dobbiamo rappresentare. Eh, oppure possiamo avere degli intervalli no, di tempo, eh, l'intervallo di una settimana, cioè è una durata, sette giorni, eh, che tipicamente dovrebbe essere la stessa cosa di una settimana, 30 giorni o giorni lavorativi, che il, gi il concetto di giorno lavorativo è ancora più complicato ovviamente da gestire. Però sono tutte così eh, informazioni che un programma può aver bisogno di gestire oppure sai, la tipica cosa è che quando vi mettete una fattura c'è scritto che la fattura va pagata alla a fine mese oppure entro il, entro la fine del mese successivo e quando è questo giorno quanti giorni ci sono di tempo no? è facile da dire da capire a parole la fine del, me del prossimo mese ma in pratica poi che giorno è hm? Devo capire qual è il mese attuale, devo passare al mese successivo, magari passando al mese successivo cambia l'anno, eh, puoi andare all'ultimo giorno, l'ultimo giorno cos'è? Il è è 28, è il 29, è il 30, è il 31, dipende dal mese, e, e se è festivo, allora devo spostarmi al, al giorno lavorativo precedente, eccetera. Queste sono cose che capitano tutti i giorni, che in qualche modo una libreria che, che voglia gestire bene le date deve, deve trattare. Ehm... Um, questo tra l'altro ci fa pensare che noi abbiamo due modi di pensare al tempo, il primo modo lo chiameremo tempo macchina, proprio per, per semplicità, cioè una visione lineare del tempo, no? una, un asse del tempo, un asse x, anzi t, che cresce e, e ogni punto su questa retta, su questa linea del tempo può essere identificato chiaramente da un numero, un numero che posso definire ovviamente definendo un'origine su questa retta, cioè un punto zero, arbitrario, a piacere, lo posso mettere dove voglio, okay? l'anno zero del nostro calendario, oppure come zero posso mettere la mia data di nascita, oppure posso mettere il primo gennaio 1970, scelgo una data a caso e quella la chiamo punto zero, e poi scelgo come misurare, eh, il, il tempo in quale unità di misura in secondi, in millisecondi, in giorni, in ore e quindi ho definito chiaramente dato un istante di tempo su questa retta qual è il suo valore misurabile dato dalla differenza tra quel punto e il punto zero che ho scelto e ovviamente espresso nell'unità di misura che ho definito questo è il tempo macchina, è un numero è semplicemente un numero che ha un senso avendo definito lo zero dove sta lo zero, e avendo definito qual è l'unità di misura ad esempio, nei sistemi operativi tipicamente si misura il tempo in millisecondi a partire dal 1 gennaio 1970, 1 gennaio 1970, perché i primi sistemi operativi sono nati appunto negli anni 70 e quindi quella era una cifra tonda eh, da cui partire, no? eh, negli anni 60 non esistevano ancora e quindi non, ci, non si poneva il problema. Eh, chiaramente eh, se noi dobbiamo rappresentare che cosa è successo nell'800 d.C. quello non è molto comodo come sistema di riferimento sarà ovviamente un numero negativo eh, vabbè ci faremo i conti, non è il grosso problema eh, questo è il tempo semplice, lineare, no? Eh, oppure c'è il tempo umano, cioè il tempo come lo percepiamo noi, come lo misuriamo noi, fatto di giorni, mesi, settimane, secoli, ore, minuti, secondi, eccetera, eccetera, in cui proprio distinguiamo la data e l'ora, no? per noi sono quasi due concetti diversi, mentre invece nel tempo macchina lineare è uno scorrere, un fluire unico, una, sola, una sorta di, di, di orologio che ticchetta al millisecondo e, e, e si incrementa diciamo a velocità costante. Tra l'altro il tempo umano dipende anche appunto, da, da, dagli aspetti culturali locali, noi avevamo detto, eh, come prima ad esempio il, il fuso orario e l'ora legale, eccetera, che sono aspetti che non hanno nulla, nulla a che vedere, eh, diciamo così, con, con, né con l'astronomia né con la struttura del calendario, ma sono decisioni proprio interne politiche dei governi. E, e che, va bene, queste sono le due tipologie di informazioni che devo riuscire a trattare e che cosa ci devo farci, cioè, un programma, cosa deve farci con le date? Eh, eh, beh, Sicuramente deve eh, riuscire a leggere e scrivere informazioni di tipo temporale. Parlo di informazioni temporali in generale per parlare contemporaneamente sia di date che di ore. Eh, e quindi c'è un'operazione di parsing che essenzialmente significa leggere una stringa e convertirla in un oggetto data, oppure ora, oppure data e ora messo insieme. E l'operazione inversa è quella di formattazione, quindi dato un oggetto temporale convertirlo in una stringa. Queste sono due operazioni di base, leggo e quindi leggo una stringa testuale e costruisco un oggetto che rappresenti quel tempo oppure stampo e quindi prendo un oggetto e devo, toString tanto per capirci, convertirlo in una stringa per poterlo stampare devo poter creare oggetti data, quindi a volte li, li leggo da stringa, a volte invece creo un oggetto data conoscendo l'anno, il mese, il giorno e lo costruisco in questo modo, quindi dalle sue componenti elementari e quindi in qualche modo converto una data dal formato eh, umano in cui ci, ho le componenti elementari al formato macchina in cui ho un numero che lo rappresenta, questa è l'operazione di costruzione di un oggetto data oppure posso fare l'operazione inversa, se ho un numero che rappresenta la data in tempo macchina voglio vedere di riuscire a convertirlo in rappresentazione umana. Quindi ho la rappresentazione testuale, sulla forma di stringa, ho la rappresentazione macchina e ho la rappresentazione umana del tempo. Sono tre rappresentazioni diverse attraverso le quali dobbiamo poter passare. E poi ovviamente in ciascuna di queste rappresentazioni ha senso definire delle operazioni aritmetiche. Domani, domani vuol dire il giorno dopo, tra un'ora, eh, quanto tempo è passato tra queste due date, mm? Quindi sono tutte operazioni di, di fatto di somma e sottrazione eh, che, da, che, che vogliamo poter fare no, tra oggetti di tipo data, di tipo temporale. Ehm, questo ovviamente, come dicevamo, va, eh, va misurato e dobbiamo chiarirci se lo stiamo misurando in, una, eh, in, una, in un fuso orario oppure in termini globali. Eh, noi sappiamo che sul pianeta Terra sono definiti una serie di fusi orari e questa è una cartina che le, li riassume eh. Eh, come vedete i fusi orari grossomodo sono, cioè, ovviamente sono 24 non è vero perché ce ne sono alcuni che, che sono sfasati di mezz'ora e non di un'ora intera quindi sono più di 24 i fusi orari reali e non seguono esattamente la geografia no? eh, tutti noi sappiamo che ad esempio l'Europa centrale praticamente copre Due, eh, geograficamente due fusi orari, c'è cioè la Spagna e il fuso orario nostro dell'Italia, pur essendo più a ovest della Gran Bretagna che ha un fuso orario spostato, e queste sono, sono scelte che i singoli governi hanno fatto di dove a volte collocarsi un fuso orario avanti oppure indietro. Eh, ci sono nazioni, come ad esempio la Russia o gli Stati Uniti o il Canada, che la singola nazione eh, copre più fusi orari, eh, perché per la loro estensione, così come anche il Brasile, che è diviso in due. E, e, e come vedete appunto queste linee di divisione non sono, non sono perfettamente dritte quindi conoscendo le coordinate di un punto non posso automaticamente conoscere il fuso orario ecco vedete l'opposto che è la Cina che geograficamente copre 5 fuso orari ma dal punto di vista diciamo così geopolitica ha un orario solo quindi quando io dico sono le ore 19 devo dire le ore 19 in quale fuso orario? Hm? nel fuso orario del, dell'Italia, con o senza l'ora legale, altrimenti questa informazione è un'informazione parziale. Allora ci sono due modi di, di esprimere il tempo, no? eh, il tempo locale, l'ora locale, quindi adesso sono le 19 in Italia, va bene, questa è l'ora locale, eh, oppure l'ora eh, coordinata, l'ora centralizzata, quella che chiamavamo ora di Greenwich, cioè di tutti i fusi orari ce n'è uno privilegiato che è quello a cui abbiamo dato eh, la numerazione zero nel fuso orario centrale quindi rispetto al quale tutti gli altri sono misurati in termini di numero di ore in anticipo o in ritardo rispetto a questo fuso orario eh, una volta si chiamava fuso orario di Greenwich perché da eh, dall'osservatorio di Greenwich passava il meridiano 0 ora tendenzialmente si, si, si, si parla di tempo in coordinata UTC Universal Coordinated Time perché anche lo fusolar di Greenwich ha le sue oscillazioni e ha il suo eh, le ore legale estiva e che non rendono diciamo così, un riferimento così fermo, così assoluto però quando parliamo di UTC eh, normalmente parliamo appunto dell'orario centrale eh, che è derivato dal tempo medio di Greenwich eh, e questo è un, è un riferimento unico a livello planetario cioè se dico alle ore 12 UTC tutti sanno che cos'è è quando eh, a Londra sono le ore 12 tenendo conto, eh, senza tener conto dell'ora legale quindi come se non ci fosse l'ora legale e poi ciascuno nella proprio ora locale si farà il conto di quante ore di differenza deve sommare e sottrarre e quindi capirà qual è l'ora locale oppure io posso esprimere una data appunto in ora locale in, in, in, orario, in un orario, scusate, una data, le date non cambiano eh, se non siamo vicino alla mezzanotte ehm, un orario, un orario locale quindi se io dico, io adesso potrei dire che sono le 19 ora locale oppure che sono le eh, 18 UTC ehm, perché ovviamente noi siamo a, avanti di un'ora rispetto all'UTC in, in Italia ehm. e questo... <ride> Eh, a noi già sembra complicato, ma tenete presente che l'abbiamo già semplificato di molto. No? Questa è una figura del 1957, che poi non è così tanti anni fa, se ci pensiamo, eh, in cui non c'erano ancora i fusi orari, ma ogni città, ogni città aveva un suo orario, no? che alla fine era definito dall'orologio municipale, no? e, e aveva un orario che non era perfettamente sincronizzato con quello delle altre città. Quindi abbiamo cominciato a occuparci no, dei, eh, del problema della misurazione e della sincronizzazione del tempo negli anni 60, negli anni 50-60, perché? Perché dovevamo far girare i treni. E quindi eh, dover eh, sincronizzare il viaggio dei treni faceva sì che l'orario eh, diciamo della città di partenza, l'orario della città di arrivo, dovessero, dovessimo sapere esattamente quanti minuti, se avevano lo stesso orario oppure se erano sfasati un certo numero di minuti. E quindi questa tabella qua ci fa vedere in una serie di città americane, eh, nel, appunto in quell'anno 1957, eh, quale ora era nel momento in cui a Washington era mezzogiorno. Quindi ci sono alcune città in cui erano le 11 in punto, quindi c'era un'ora di differenza e c'era il fuso orario, ma c'è una città in cui erano mezzogiorno a meno 7 minuti o mezzogiorno a 16 minuti quando a Washington era mezzogiorno. Cioè di fatto ogni città de decideva il proprio orario, decideva quanti minuti. Eh, ovviamente eh, da questo diciamo così, è stato normalizzato, non con poca fatica ovviamente, eh, e noi non solo siamo riusciti a superare le differenze tra gli orari, eh, gli sfasamenti degli orologi delle singole città, ma anche quello degli sfasamenti delle... Delle, dei, dei vari fusi orari mondiali e per cui abbiamo, abbiamo a questo punto le date UTC e l'orologio centralizzato a livello, nazionale, a livello mondiale. Ehm, dal punto di vista informatico esiste anche una rappresentazione preferita in cui scrivere le date. La rappresentazione è definita da uno standard ISO 8601 che in realtà è molto lungo, eh, noiosissimo ovviamente, eh, ma diciamo così, il riassunto del bignami della forma breve è essenzialmente in questa slide che dice qual è la forma preferita, eh, secondo la norma ISO, di rappresentare le varie componenti temporali quindi una data, la forma migliore no, per rappresentare una data è la forma anno, mese, giorno anno, trattino, mese, trattino, giorno mm? eh, sicuramente è migliore perché non è ambigua mm? La forma giorno, mese, anno eh, si può confondere con la forma anno mese, giorno, eh, scusate, eh, mese, giorno anno, che è quella eh, diciamo così, nord, nordamericana. Eh, mentre invece così non c'è dubbio su quali siano le varie componenti. Eh, tra l'altro eh, l'ordinamento temporale coincide con l'ordinamento alfabetico se scriviamo le date in questo modo. Eh, quindi se poi ho una serie di file li chiamo con, una, con un nome di file che corrisponde, che è scritto in questo modo, quando metto in ordine alfabetico i file eh, automaticamente salteranno fuori anche in ordine di data perché i due ordinamenti coincidono e sicuramente è un vantaggio. Quando abbiamo delle informazioni temporali associate a una data, semplicemente basterà mettere una T e eh, ora, minuti secondi separati da due punti. Quindi le componenti data sono separate da trattino, le componenti tempo sono separate da due punti. E poi c'è l'indicatore del fuso orario che può essere un più o meno l'offset in ora oppure una Z che rappresenta UTC, no? Z è il, il, diciamo così, la, la scorciatoia per indicare l'offset 0, quindi la, il tempo universale. Se non metto un indicatore di tempo è sottinteso l'ora locale e quindi dovrò conoscere qual è il, il fuso orario locale. E, vabbè, poi la norma ISO prevede anche tutta una serie di altre rappresentazioni, tipo il numero di settimana, tipo il settimo giorno della ventunesima settimana dell'anno 2017, oppure il 28 maggio di ogni anno, eh, oppure il 148 giorno dell'anno dell 2017 e così via, che sono tutte forme alternative ehm, a cui in qualche modo si, ci si conduce dalla forma generale, con una serie di regolette. Allora, queste, queste, questa espressione delle date è sicuramente eh, al vantaggio fortissimo che non è ambigua, cioè si può leggere e parsificare in un modo solo una data di questo genere. Purtroppo non siamo tanto abituati nella vita di tutti i giorni a vedere le date scritte in questo modo, quindi a volte dovremmo riuscire a riconvertirle in un formato che sia accettabile anche, diciamo così, culturalmente. Eh, però quando possibile ricordiamoci che questo è il formato giusto in cui scrivere le date. Ok, passiamo a, eh, a vedere le librerie. Allora, noi eh, vedremo due, due famiglie di librerie Java per la gestione del data e ora, eh, faremo un cenno alle strutture eh, delle classi java.util.date e java.util.calendar tenete presente che dalla versione 1 di java fino alla versione 7 compresa queste erano le uniche classi disponibili nella libreria standard per poter gestire le date eh, addirittura java.util.date eh, è stata introdotta nella versione 1.0 di java e eh, l'80% dei metodi che abbiamo definito qua già nella versione 1.1 l'hanno già deprecati hanno detto no no ci siamo sbagliati questo metodo qua così come è implementato non funziona nella Java 1.1 da allora abbiamo continuato a usarli fino ancora oggi sono metodi deprecati nella documentazione ma se voi nessuno ha mai avuto coraggio di cancellarli davvero dalla versione successiva della libreria Java su questo si va a innestare un'altra classe calendar che quando l'IBM ha visto che la classe date sviluppata da Java faceva schifo ha sviluppato una propria classe calendar eh, che faceva schifo in un modo diverso ed è stata poi integrata donata da IBM a San, che a quel punto gestivo, in, quel momento, in quegli anni gestiva lo sviluppo di Java eh, è stata quindi subito integrata all'interno della, della libreria standard dalla versione 1.1 in avanti eh, questa è una classe mentre questa era troppo sem semplice questa qui invece la calendar invece era troppo complicata da usare eh, troppo, diciamo così, mh, troppo generale, generalizzata eh, e tra l'altro eh, non era in grado di sostituire completamente la classe date mm. la classe date non andava bene, a tutti hanno capito che non andava bene hanno aggiunto calendar, ma calendar non era in grado di fare alcune operazioni che invece la classe date faceva e quindi da dieci anni e più eh, stiamo convivendo o stavamo convivendo con due classi Pensate male, implementate male e, e tra l'altro richiedevano il passaggio avanti e indietro da data calendar da calendar date ogni volta che uno deve fare certi tipi di operazioni. Per un attimo, entriamo un pochino più in dettaglio. Mentre da Java 8 in avanti è, eh, è stata standardizzata nella libreria Java, eh, nella libreria standard di Java, la, mh, un package nuovo che si chiama Java.Time. Eh, Java.Time è una versione che è stata appunto eh, incorporata e standardizzata di una libreria open source che si era sviluppata nel parallelo perché ovviamente i programmatori non neanche ce la fanno a convivere con delle cose che funzionano male quindi si trovano delle soluzioni Abbiamo sviluppato questa libreria YodaTime che stava prendendo un certo, per, cioè un certo piede, una certa diffusione tra i programmatori, e a un certo punto, diciamo così, i gestori del, dello sviluppo del linguaggio Java hanno riconosciuto che questa fosse una buona libreria e l'hanno in qualche modo incorporata, adattata un pochino, e inserita come standard all'interno del linguaggio Java, in un package standard eh, java.time. Mm? Eh, questa libreria si chiamava Yoda Time, come Yoda eh, di, di Star Wars, per il fatto, come vedremo, per il modo di usare questa funzione in cui normalmente metti prima la data e poi il verbo mi no? sembra di parlare un po' al contrario come parlava Yoda e quindi è semplice da usare nei casi semplici per fare operazioni semplici e però è estendibile, può anche gestire casi complessi e soprattutto fa questa distinzione bene che avevamo visto prima tra il tempo macchina e il tempo umano allora facciamo un breve scursus, non voglio entrare troppo nel dettaglio anche se le informazioni qua nelle slide ci sono e quindi nel caso in cui dobbiate incappare con queste classi almeno vi sapete ritrovare di eh, come funzionavano e perché ci dispiace così tanto ehm, e quindi le, eh, ci fanno così tanto schifo queste classi precedenti. Java.util.date è eh, di fatto un oggetto che all'interno contiene solamente un intero un numero intero, un long, un long integer, e misura il numero di millisecondi dal 1 gennaio 1970, misurato con riferimento UTC, della mezzanotte dell'UTC. Quindi, l'oggetto date già parte male perché il nome si chiama date, ma in realtà rappresenta un istante di tempo, perché non rappresenta solamente una data, ma poiché è misurato in millisecondi, rappresenta anche ore, minuti, secondi e frazioni di secondo e qui già ci, ci manda in confusione l'oggetto date contiene, rappresenta non una data ma un istante di tempo è un istante di tempo che lavora in tempo UTC però senza tener conto esattamente ad esempio dei secondi bisestili o cose di questo genere e, e molti dei metodi di date ormai oggi sono deprecati mh? perché i progetti di Java appunto nel 1.1 hanno detto bah, questa cosa qui viene fatta male nell'oggetto date eh, la facciamo con l'oggetto calendar perché l'ha fatta male? ma perché visto che è, è comunque una rappresentazione di un tempo macchina perché è un numero di millisecondi da un punto di riferimento certi concetti come la settimana, il mese, il giorno eh, non ci sono, non ci stanno in questo oggetto e quindi vengono gestiti dall'oggetto calendar eh, quindi i eh, metodi che non sono deprecati dell'oggetto date sono veramente pochissimi c'è un costruttore che costruisce un oggetto date sincronizzato all'istante di tempo in cui è stato creato quindi se io creo un oggetto date senza parametro lui rappresenta il date di adesso, dell'istante di corrente altrimenti posso costruirlo passandogli un numero intero che rappresenta chiaramente il tempo macchina il numero di millisecondi che sono passati dal 1 gennaio 1970 questi sono gli unici due modi no? di, di creare un oggetto date e quindi se io non so questo numero diventa complicato creare un oggetto date e poi ci sono dei metodi, sono gli unici metodi che non sono deprecati tutti gli altri non li guardiamo neppure perché ovviamente la documentazione ci dice cerca di non usarli ehm, di fatto due, i primi due sono dei comparatori after, before, dice se una data viene prima o dopo un'altra è bella forza, dentro c'è un numero intero, è facile confrontarli ehm, ho dei metodi che si chiamano getTime e setTime eh, che hanno un nome ridicolo perché eh, getTime restituisce il numero di millisecondi bla bla bla rappresentati dall'oggetto date, quindi rappresenta la data, hm? la data e l'ora. SetTime prende un numero di millisecondi e lo memorizza all'interno dell'oggetto date, quindi è esattamente come se creassimo un nuovo date a partire da un tempo. Vedete che c'è una confusione anche terminologica tra data e time, cioè eh, l'oggetto date ha un campo che viene impostato con setTime ma come setTime? in realtà setTime imposta anche la data e eh, date contiene anche l'ora quindi eh, già questo ci permette di confonderci, c'è un metodo toString, ovviamente che converte in un certo formato che è fisso, non è personalizzabile sempre questo, che va più o meno bene nel mondo anglosassone ma non nel resto del mondo, e poi abbiamo un equal, e cioè un hash code che di nuovo lavorano sul valore dell'intero, un clone che ritorna una copia dell'oggetto, è un compareTo che di fatto è, è la stessa cosa di due metodi. Fine. Questi sono gli unici metodi che ci permettono semplicemente di creare un oggetto, copiarlo e confrontarlo. Basta. Tutte le altre operazioni eh, richiedono di usare classi diverse, ad esempio tutte le operazioni di lettura e scrittura da testo, cioè conversione, parsing e, e formattazione. Eh, per questo eh, è stata introdotta la classe dateFormat che sta in un package diverso mentre date era in java.util.date, il dateformatter era in java.text e, e, e quindi ci sono delle classi che eh, permettono di, eh, dato un oggetto date, mh, convertirlo in un testo leggibile oppure dato un oggetto testo convertirlo in una data, ovviamente se il testo rappresenta correttamente la data. Ci sono diversi stili predefiniti, la data in formato completo, lungo, medio o breve e ciascuno di questi formati chiaramente viene rappresentato a livello di stringa in un modo diverso. E quindi noi abbiamo diverse classi formatter che vengono costruite dagli metodi di factory quindi vedete la classica struttura di un metodo di factory, nome della classe, punto, metodo statico che mi crea un oggetto di tipo formattatore Formatta date o formatta ore, oppure formatta informazioni che siano comprese si di data e ora. Quindi costruisco un oggetto DateFormat usando uno di questi metodi, lo personalizzo e quindi questo oggetto sarà in grado di formattare date oppure parsificare date in, quella, eh, in quel formato specifico. In questo caso l'oggetto date DateFormatter ha due metodi che si chiamano appunto parse e format. Parse converte da stringa a data a oggetto date e il format converte da oggetto date a stringa quindi per fare questa conversione tra data e stringa l'oggetto date non è capace a farlo l'oggetto date ha solamente il metodo toString che però non ha nessun controllo sul formato e non ha nessun metodo invece per creare un oggetto data da una stringa per far questo serve il date format che è un oggetto esterno che va creato e qui ci sono alcuni esempi di utilizzo quindi l'oggetto date Chiamato con toString mi restituisce questo messaggio, eh, ma se io costruisco un date formatter sulle date, eh, mi stamperà la data in questo formato. Eh, oppure potrei avere un date formatter in formato full e me lo scrive invece completamente per esteso. Quindi, eh, ci sono i vari, questo è il formato di default se non specifico nulla. È uguale in questo caso al formato di, di lunghezza media. Quindi queste quattro forme diverse in cui posso scrivere o viceversa leggere le date sono i quattro formati diversi del, del date format in italiano quindi dobbiamo anche fare attenzione perché poi se io scrivo un programma su un computer in cui è installato il sistema operativo in italiano e poi quel programma gira su un utente diverso su cui il sistema operativo è installato in un'altra lingua le stringhe non sono più le stesse ovviamente il nome dei mesi non è più lo stesso e i nomi di giorno della settimana analogamente Ehm um, e infatti è possibile anche definire la lingua nella quale poter leggere o scrivere queste informazioni di formato data quindi effettivamente qua eh, ci si perde perché come tutte le operazioni di input output alla fine le varianti sono migliaia eh, però c'è sostanzialmente essenzialmente tutto, tutto ciò che ci serve per poter prendere un oggetto data e stamparlo, visualizzarlo oppure leggerlo in un qualunque tipo di formato e se non ci bastassero questi quattro formati eh, completo, medio, breve eh, o... Mh, completo, lungo, medio e breve eh, esiste la possibilità anche di inventarci il nostro formato ecco la cosa particolare è che nessuno di questi formati predefiniti dal date formatter coincide col formato ISO che abbiamo visto prima anno, trattino mese, trattino giorno e infatti se io voglio convertire una data in formato ISO devo eh, costruire un oggetto simple date format con una stringa di formattazione che abbia dei caratteri speciali che indichi quali sono i campi della, della data o dell'ora che mi interessano stampare o che mi interessa eh, leggere quindi definisco una stringa di formato con un pattern è abbastanza noioso, abbastanza, non è complesso, difficile ma eh, ci sono tutti i tipi di campi che posso estrarre all'interno di questa stringa di formato posso usare queste letterine per andare a definire qual è il formato eh, che voglio stampare quindi devo personalizzare il mio formato qui ci sono alcuni esempi se vi interessa curiosare no, di Stringa di formato e l'output risultante da questa stringa di formato vedete che quella che somiglia di più a, a, al formato ISO sono queste qua in fondo YMD lettera T HMS eh, e salta fuori esattamente la forma eh, che piace allo standard ISO ora, minuti, ehm, ore, minuti, secondi e millesimi di secondo e seguito dal fuso orario eh, questo è un po' eh, diciamo, il, il panorama su quello che si riesce a fare. Quindi, eh, tutte le volte che devo leggere o scrivere una data, dovrò costruire un oggetto date format e passare l'oggetto data, al, al, in questo caso, al 25 dicembre 2020. Eh, devo decidere in che formato la voglio stampare. Costruisco un formattatore e poi chiederò al formattatore di, eh, di eh, restituire una stringa corrispondente, il formatatore che è stato creato ehm, appunto dal, dal parser eh, del, del, del simbol date format. Mm? Eh, allora, è un passaggio in più che bisogna fare. Eh, e basta, nel senso che con l'oggetto date, eh, visto che non ci sono altri metodi, non è possibile fare nessun'altra operazione. Se volessi fare altre operazioni devo usare la classe calendar. Mm? Eh, altre operazioni come ad esempio quella di eh, sapere che mese è, che giorno è, no? eh, oppure creare una data a partire non da una stringa ma dalla conoscenza numerica dell'anno, del mese, del giorno. Eh, purtroppo, lavorando con le date, l'unica cosa che posso fare è convertirle in stringa e poi andare a prendere i pezzi di stringa, che ovviamente non è per nulla consigliabile come modo di procedere. Questa classe calendar invece è in grado invece di conoscere come funziona il calendario umano. Anche qua il calendar al suo interno contiene un numero intero, un long, lo stesso cosa che contiene l'oggetto date alla fine, ma lo manipola in modo diverso. Innanzitutto il calendar non si crea con new, ma si crea con getInstance. Qui c'è un metodo di factory che mi restituisce... Un, un, un calendar eh, senza parametri ovviamente mi dà eh, come anche date l'istante attuale, l'istante del tempo attuale eh, e posso impostare l'oggetto calendar, eh, l'oggetto calendar mh, ha un nome strano perché si chiama calendar, non è un calendario è, è in realtà un'indicazione di tempo e quindi se voglio impostare eh, il valore di questo oggetto calendar posso usare il metodo setTime passandogli un oggetto date e già questo fa venire la nausea perché è un oggetto di tipo date eh, che è passato a un metodo che si chiama setTime e quindi non, so, non capisco più se sto facendo time o date in realtà sto facendo entrambi, data e ora eh, in questo caso pre, eh, predispongo il calendar con lo stesso numero intero che è, con, che è in, contenuto all'interno dell'oggetto date oppure posso proprio impostare il calendar a, dicendo l'anno è, eh, è 2020, il mese è 4 il giorno è 24 e così via e quindi posso impostare i campi uno per uno eh, questa è una forma molto generale no, di definire i campi perché eh, chi ha definito la classe calendar ha detto vabbè magari voi usate il calendario gregoriano in cui il tempo è misurato in eh, appunto anni, mesi e giorni ma nessuno vieta che voi possiate usare un calendario di tipo diverso in cui il tempo è misurato non so, in lune, stagioni e, e, e qualche altra unità di tempo e quindi la classe calendar è talmente generale che permette di definire il, il tipo di calendario che vuoi e quindi tutti i metodi sono così generali che ogni volta devi specificargli e guarda che in realtà io che cos'è il mese, che cos'è il giorno del mese e così via. Quindi quando devo impostare il mese eh, o l'anno dovrò passare eh, una costante che rappresenta year quindi questi campi qua eh, chiamati qua il campo della data è eh, usato come campo numerico è una costante numerica che rappresenta l'anno quindi è un metodo abbastanza indiretto e anche abbastanza scomodo tutto sommato, di andare a, a, ad estrarre o, o inserire delle date ci sono dei metodi un pochino di aiuto che valgono solo per il calendario gregoriano cioè il nostro calendario c'è un metodo set in cui passo eh, a livello numerico anno, mese, giorno eh, oppure anno, mezzogiorno ora, minuti o anche ora, minuti, secondi sono tutti i metodi set overloaded e quindi in una sola chiamata fa lui i tanti set eh, corrispondenti ai singoli campi. Eh, teniamo presente che eh, se io imposto alcuni di questi campi, gli altri campi, quelli rimanenti, sono messi a zero. Quindi non vengono ignorati, non vengono eh, trascurati, nel senso che non posso impostare eh, una data senza cambiare l'ora. Se io dico, ok, eh, ho un oggetto calendar che rappresenta l'istante attuale, voglio vedere la stessa ora di domani... Non posso cambiare set anno, mese e giorno con la data di domani e sperare che gli ore, ore minuti e secondi rimangano invariati. No, eh, si rimettono a zero, il che non vuol dire che non ci sono, vuol dire che è mezzanotte, vuol dire che rappresentano la mezzanotte. Attenzione che rappresentano la mezzanotte UTC e quindi in ora locale potrebbe essere già l'una del giorno dopo, quindi anche la data non è detto che sia la stessa. Quindi ci sono dei piccoli diciamo, trappole ovviamente nella gestione di questo genere. Quindi calendar è in grado di conoscere il nostro calendario, anno, mese, giorno, cosa che invece l'oggetto date non conosce per nulla, ma calendar invece non ha nessun metodo per leggere o scrivere stringhe, perché il date format funziona solamente con oggetti di tipo date e non con oggetti di tipo calendar. Per cui la cosa carina è che se voi avete una data, immaginate in un, in un campo di testo, no, nella nostra, in nostra interfaccia JavaFX, allora voi la estraete sotto forma di testo poi da questo testo potete creare un date formatter per fare il parsing il parsing si usa un oggetto date e poi per sapere che giorno è devo prendere, ehm, creare un oggetto calendar con set time e poi una volta che ho set time posso fare get del day, del giorno ad esempio o del mese quindi tutto per fare un'operazione banalissima eh, devo mettere in ballo quattro oggetti di tipo diverso eh, chiamando dei metodi che non sono per nulla intuitivi essenzialmente, no? perché appunto devo creare un calendar, fare set time per avere la data. Mm? Eh, ma eh, l'unica, diciamo il punto di forza dell'oggetto calendar è che eh, invece è in grado di fare un pochino di aritmetica eh, di nuovo minima, cioè, nel senso che after e before ce l'avevamo già in date, ma in più eh, udite, udite c'è anche un campo, una metodo add che permette di sommare una certa quantità di tempo a quel campo di calendario, secondo le regole del calendario stesso. E quindi posso aggiungere un giorno, oppure aggiungere un anno, o sottrarre, chiaramente mettendo un numero negativo, due mesi. Quindi questo un pochino di aritmetica la sa fare, però chiaramente in modo abbastanza scomodo. E, e, e basta, tutto sommato sono abbastanza limitato da questa architettura di classi che è abbastanza scomoda. Da Java 8 in avanti, e qui entriamo nel vivo della parte che ci interessa di più, eh, esiste il nuovo package che si chiama java.time, io qui mi ho messo due riferimenti, uno di una serie di slide e l'altro eh, del tutorial offerto dalla Oracle, ehm, che eh, diciamo così, se, se volete approfondire potete diciamo, andare a leggere, da cui in parte ho preso anche ehm, un po' dei contenuti di questa presentazione. Eh, allora, questa, facciamo pubblicità positiva, questo package java time per fortuna è fatto bene. È chiaro, i metodi sono definiti bene in modo coerente, quindi se io ho un metodo che si chiama set time, quello imposta l'ora, appunto, anzi sarà set hour in quel caso, e, e, e, e, e sono abbastanza ben protetti, nel senso che generano eccezioni se stiamo cercando di fare le cose sbagliate, perché internamente tutto sommato capiscono cosa stanno facendo mentre invece i metodi, le classi date, le classi calendar all'interno hanno solamente un numero intero quindi non è che possono farci molto, capire molto la validità di quel numero per loro un istante di tempo è sempre un istante e viaggiano su, questa libreria viaggia su un principio di immutabilità ecco questo è importante perché è un modo di funzionare diverso da, da altri tipi di classi noi sappiamo ad esempio che le stringhe sono immutabili in java ecco, eh, tutti gli oggetti temporali della classe, de, delle classi del package java.time sono tutti oggetti immutabili cioè non, può, non esiste nessun metodo per cambiare il loro valore una volta che sono stati creati punto cioè l'unico modo per assegnare un valore a un oggetto è crearlo crearlo con new oppure crearlo partendo da un altro oggetto eh? e, e, e quindi esiste tutti una serie di metodi che permettono di eh, creare un oggetto partendo da un altro, sono metodi che si chiamano of oppure from oppure with eh, poi vediamo la differenza, eh, ad esempio il metodo, il metodo of crea un oggetto partendo dai suoi campi mh? Eh, di partenza e poi se voglio sommare un anno ad esempio, eh, quindi questa è la data di nascita, eh, 14 maggio 2012 eh, voglio dire quando è che questa persona compirà un anno prendo la data di nascita e aggiungo un anno plus years one quindi anche molto chiaro come, come codice ma non posso modificare questo da, quest oggetto semplicemente qualunque metodo applicato a un oggetto mi restituisce un oggetto nuovo che contiene il risultato gli oggetti non sono mai modificabili eh, e questi um, oggetti hanno diciamo, un modo di, diciamo, di essere usati che in gergo viene chiamato fluente cioè ogni oggetto restituisce un altro oggetto dello stesso tipo a cui alla fine si possono applicare gli stessi metodi quindi vedete che la data.with.oggetto.lastday.minus punto punto punto cioè alla fine io posso costruire delle espressioni anche abbastanza lunghe eh, eh, eh, ciascun metodo modifica l'oggetto precedente e restituisce un altro oggetto che a sua volta se voglio posso rimodificare con un'altra chiamata di metodo No, questo dà un po' l'effetto Yoda in cui parlo diciamo così, partendo dai sostantivi eh, e poi metto i verbi eh, e, però permette in poche linee di costruire anche delle catene di elaborazione abbastanza, abbastanza complesse eh, c'è la garanzia che nessun metodo ritornerà mai null e, e quindi posso tranquillamente fare queste catene di punte o punto punto quindi metodi chiamati in cascata senza preoccuparmi troppo dei null pointer exception perché non possono, eh, non possono accadere, eh, gli oggetti non restituiscono. Eh, poi c'è tutto un principio di estendibilità di questa eh, libreria ma che poi a noi, noi in realtà non interessa per nulla perché non vogliamo costruire il calendario marziano ma ci va benissimo di usare quello italiano. Eh, a differenza delle, delle classi precedenti qui non abbiamo una sola classe che cerca di far tutto ma ne abbiamo molte. Eh, sono elencate qua java.time. tutte queste classi tutte queste classi rappresentano tutte eh, informazioni temporali e ciascuna e sono diverse perché sono diverse perché ciascuna di queste rappresenta un sottoinsieme diverso di campi temporali che ci interessano um, vedete che ad esempio local date che useremo tantissimo rappresenta anno mese giorno ma non contiene ore minuti secondi non contiene non, cioè, non è che sono zero, semplicemente non ci sono se invece volessi una data e un'ora posso usare local date time quindi che contiene ora, mese, giorno ma anche ore, minuti, e secondi infatti si chiama date time esplicitamente nel caso in cui voglio lavorare con un fuso orario diverso da quello locale posso usare zone date time che di fatto è un local date time con in più l'informazione sulla time zone quindi sul fuso orario Oppure, viceversa, mi interessa solamente lavorare sull'orario. No? Pianificare un processo che deve svolgersi in giornata non mi interessa la data, mi interessano le ore e quindi ho local time. Quindi abbiamo local time, local date e local date time che compongono diciamo, tutte le combinazioni possibili, o solo data, o solo ora, oppure entrambe. Oppure ci sono delle, delle parzializzazioni ancora più specifiche, tipo giorno e mese, cioè, ad esempio il Natale, eh, solo l'anno, eh, o anno e mese, solo il mese, e sono tutti oggetti diversi, okay? quindi ogni oggetto sa quali sono le informazioni rilevanti al suo interno e quindi non, non si può confondere il 24 aprile 2020 con la mezzanotte del 24 aprile 2020, che sono due concetti diversi, uno è un istante di tempo, l'altro un giorno, una data, ma negli oggetti precedenti i date non si potevano distinguere perché l'unico modo di rappresentare entrambi era rappresentare l'istante di tempo del 24 aprile 2020 alle 0000 e quindi non sapevi se il, casualmente l'ora era esattamente mezzanotte, oppure lo, lo, la mettevi a zero perché, per indicare che non ti importasse. No? Ehm, ci sono poi altri due classi che vedremo poi separatamente, che invece sono duration and period, che rappresentano intervalli di tempo quindi non istanti di tempo ma intervalli di tempo Già in realtà già questi non rappresentano istanti perché magari un anno è solamente un aspetto non è un istante preciso e poi c'è una classe che sta un po' in disparte dagli altri che si chiama instant che invece contiene solamente i secondi ed è il tempo macchina quindi instant è una classe che rappresenta tempo macchina tutte le altre classi rappresentano tempo umano anche qua duration e period si distinguono perché duration rappresenta un intervallo di tempo in tempo macchina e un period invece rappresenta una durata di tempo in ore, minuti e secondi, quindi in tempo umano. Eh, queste sono le varie classi e come dicevamo sono tutte immutabili, creano oggetti che sono sempre immutabili e quindi hanno dei metodi particolari, hanno una nomenclatura un po' particolare nei metodi. Eh, vedete che ci sono tre metodi che sono chiamati metodi di factory, static factory, quindi si chiamano sul nome della classe e costruiscono oggetti io posso costruire un oggetto con un factory di tipo of eh, dove eh, prendo eh, i campi eh, i singoli campi li compongo eh, oppure from eh, che converte un oggetto da un, da un tipo a un altro quindi normalmente un local date of gli passo anno, mese e giorno. Local date from, posso prendere un local date from month, ad esempio, su un, da un mese. Normalmente l'operazione di from converte da una classe all'altra, però visto che queste classi sono interessate in informazioni diverse, c'è il rischio che un po' di informazione si perda. Quindi nel metodo from può darsi che si perda un po' di informazione. Oppure c'è un metodo parse, quindi non ti servono i date formatter in più, cioè direttamente gli oggetti hanno un metodo parse che è in grado di leggere una stringa oppure metodo format che è in grado di produrre una stringa da partire dall'oggetto. Quindi tipicamente creiamo oggetti partendo o dai campi da zero oppure da un altro oggetto di cui vengono estratte le informazioni che hanno senso e quindi eventualmente perdendo le altre. Possiamo estrarre dei metodi get, che con dei metodi get possiamo estrarre il mese, l'anno, il giorno, le singole, singole parti, ehm, oppure abbiamo dei metodi per costruire un oggetto Modificandone uno esistente. Eh, ad esempio, abbiamo un metodo plus che prende un oggetto e restituisce un altro oggetto. Non è il metodo, non si chiama plus, ma esiste una serie di, di, di, di metodi che si chiamano tutti con, con il nome plus, quindi plus year, plus month, plus hours, eccetera, eccetera. Eh, I metodi plus restituiscono un nuovo oggetto a cui è stata aggiunta una certa quantità temporale, o sottratta, nel caso del minus, una certa quantità temporale, o più in generale ci sono dei metodi with che definiscono un tipo di modifica da applicare a un oggetto esistente per restituire uno nuovo. Quindi ci sono tutte queste preposizioni of, from, with, uh, to, at, che uh, uh, definiscono il tipo di operazione che viene fatta su quella, su quella singola classe. Uh, e ovviamente impareremo i, i, i, più, i più frequenti. Quindi uh, esiste un metodo statico now, che mi restituisce un oggetto uh, impostato al tempo attuale, il toString per default, guarda caso, stampa in formato ISO, no? finalmente, non in un formato arbitrario eh, se voglio definire la data di Natale la posso fare con l'OV, quindi costruisco l'oggetto partendo da OV ovviamente il mese 12, nel caso di, che mi faccia piacere posso usare anche delle costanti simboliche che sono definite all'interno degli oggetti, sono delle costanti pubbliche eh, dentro l'oggetto, in questo caso month, o così come potrei avere eh, dentro day, i no, giorni della settimana quindi sono più facili da usare, una volta che ho costruito un oggetto di tipo LocalDate o time o LocalDateTime, eh, posso avere i vari metodi getter che mi estraggono l'informazione che voglio eh, a differenza della classe calendar in cui devo passare get un numero intero che rappresentasse il tipo di campo qua ho metodi diversi che ovviamente restituiscono oggetti diversi no? Uh, day o month restituisce un numero intero get month invece restituisce uh, l'oggetto month se io voglio il numero del mese devo prendere get month value, hm, che è il valore numerico altrimenti qua mi ottengo l'oggetto month che ovviamente è meglio per le elaborazioni successive ecco il tempo macchina uh, è uh, implementato semplicemente dalla classe instant quindi la classe instant è quella che un pochino corrisponde ai vecchi oggetti date Contiene dentro il numero, un numero intero che rappresenta il numero di, attenzione, nanosecondi e non millisecondi rispetto al 1 gennaio 1970. Quindi il punto di partenza è lo stesso, ma l'unità di misura è diversa, è un milione di volte più piccola, da, eh, da millisecondi a nanosecondi. E eh, quindi ha una precisione eh, maggiore, ovviamente non gli basterà più un, un numero intero su 64 bit, userà più, più bit, ma è un problema suo interno, diciamo così. La classe instant non ci prova neanche a ragionare in termini di anni, mesi e giorno. Eh, se io voglio avere l'informazione dell'anno, mese e giorno a cui corrisponde un certo valore di nanosecondi, un certo istante, ovviamente potrò prendere un oggetto istante e costruire un local daytime time of. Ricordiamoci, of costruisce oggetti a partire dal, dai loro componenti, in questo caso dall'istante. Eh, poiché local daytime eh, è, è un'informazione locale sull'ora locale, quindi ora italiana, e instant invece per definizione è sempre sull'orario UTC, vedete la Z qua sotto, eh, allora dovrò anche dire in quale fuso orario sono, perché lui possa fare la conversione, capire, ok, ma quel determinato numero di nanosecondi UTC nel tuo fuso orario locale, a che ora corrisponde? Mh? Quindi è possibile ovviamente fare questo tipo di conversioni. Esplicite e quindi cambia ovviamente il tipo della classe. Eh, tutti i metodi, tutte le classi che abbiamo visto prima hanno un metodo parse per leggere la stringa e un metodo format per generare stringhe che per default lavorano con i formati ISO, quindi se non modifico nulla lavorano sia in lettura che in scrittura con i formati ISO, che è la cosa migliore, oppure se invece voglio stampare o leggere in un formato diverso, anche qui ci sono delle classi che si chiamano DateTimeFormat. Eh, anche qua c'è tutto un modo per costruire questi data in formatter, ma in realtà ce ne sono già molti che sono già predefiniti. Eh, e quindi vedete tutte queste costanti che corrispondono a formati di data già predefiniti, tra cui potrei scegliere quello che ci piace di più eh, in un modo di questo genere. Nel senso che se io voglio formattare secondo la data ISO, eh, prendo data in formatter, punto. ISO date mi dà già un'istanza di data in formatter già precompilata, diciamo così, per questo formato di data, punto format e me lo stampa così. Eh, se invece vorrei, volessi un formato di tipo diverso, ehm, eh, lo, lo, posso, lo posso modificare di nuovo col data e formatter, definisco lo stile di formattazione, quindi modifico il formatter e poi dopo chiamo il format. Quindi c'è anche qua sempre questa, eh, questa diciamo, sintassi fluente in cui prendo un oggetto, lo modifico chiamando un metodo il quale restituisce un altro oggetto sempre di tipo Data, data and Formatter che a sua volta posso modificare e così via. Eh, se invece non mi interessa o mi, non mi bastano i tipi di formattazione standard, posso definire anche qua la mia formattazione eh, individuale fornendo un pattern che è molto simile a quello degli oggetti date formatter che abbiamo visto prima e eh, anche qua si costruisce un data time formatter partendo da un pattern anziché partendo da un formato predefinito no? qua, di, eh, qua par, parla, partivamo da eh, un, un formato iso date oppure un formato long e invece qui partiamo da un, un of pattern non, non da un formato ma da un pattern che ci siamo definiti noi ma vista diciamo così la, la la variabilità dei formati predefiniti e soprattutto il fatto che per default lavora già in formato ISO, di solito, no, non, almeno per i nostri scopi, non ci servirà entrare in questo dettaglio. E poi la grossa forza di queste classi della libreria Java.Time è eh, la, ehm, la possibilità di fare operazioni aritmetiche, eh, aggiungere, sottrarre, confrontare e... Eh, aggiustare, eh, aggiustare significa aggiungere e sottrarre ma con delle regole più complesse che non semplicemente aggiungere tre giorni, quindi c'erano que questi cosiddetti temporal adjuster che sono classi che ehm, spostano la data o l'ora, ad esempio a fine settimana, a inizio settimana prossima a fine mese, eh, che, eh, che sono operazioni che non sono banalissime da fare semplicemente eh, per sapere quanto bisogna sommare o sottrarre quindi tutti i metodi aritmetici sono indicati qua, eh, ho chiaramente ho i metodi di confronto, quindi valgono in questo caso per local date time. Poi in particolare local date avrà solamente i metodi che hanno a che vedere con anno, mese e giorno, local time avrà solamente i metodi che hanno a che vedere con ore, minuti, secondi. Local date time invece li ha tutti, infatti vedete che qua posso avere sommare, complasso, sottrarre giorni, ore, minuti, mesi, nanosecondi, secondi, anni, settimane eccetera, semplicemente sono già i metodi predefiniti e gli puoi passare di quanto spostarmi in avanti o indietro nel tempo e ovviamente mi restituisce un altro oggetto, sempre di tipo local date time o local date o local time a seconda di cosa gli ho passato eh, che è stato modificato in quel modo ehm, e poi ci sono i cosiddetti temporal adjuster, qui ho scritto piccolo perché ce ne sono tanti ma come dicevo ad esempio mi dà il primo giorno del mese corrente o il primo giorno del prossimo mese eh, o l'ultimo venerdì del mese ad esempio, no? eh, che non è, non è banale eh, se ci pensate dimmi qual è la data dell'ultimo venerdì del mese, ecco qui c'è già un, eh, un metodo a cui ti passo il giorno della settimana, day o week ovviamente una classe, è numerata, last in month mi dà già eh, l'ultimo giorno del mese, eh, local date corrispondente a quel giorno della settimana, quindi... Molto spesso eh, abbiamo già predefinita l'operazione che mi serve, il primo giorno del, del prossimo anno, cioè il primo gennaio dell'anno prossimo, è, è, già, è già predefinito in un metodo solo. No? Eh, quindi non, non dobbiamo quasi mai prendere una data, spacchettarla nelle sue componenti, eh, cambiare qualche valore e poi rimetterla insieme, che è l'operazione che ci verrebbe da fare, e che invece è pericolosa perché... Eh, rischiamo di farla in modo sbagliato ricordiamo le prime slide abbiamo visto tutte le stranezze della gestione delle date eh, per, per andare avanti di 20, al giorno dopo non basta sommare 24 ore in generale perché come vedevamo, ad esempio non tutti i giorni sono lunghi 24 ore ecco sappiamo che questi metodi i problemi li risolvono tutti li conoscono e li risolvono tutti quindi eh, non cambiamo ma non manipoliamo mai a mano le date i singoli campi delle date ma usiamo sempre i metodi che lo sanno fare meglio di noi Qui ci sono anche alcuni esempi, ma non voglio eh, perdere troppo tempo di analizzarli uno per uno, perché sono diciamo, operazioni abbastanza di nicchia, abbastanza rare. Sappiate che ci sono questi metodi e quindi se vi serve modificare una data, andatela a cercare lì. Le altre due classi che dicevamo prima erano le date eh, cosiddette period e duration, che invece rappresentano non date, bensì intervalli di tempo. Mm? E un intervallo di tempo è la quantità di tempo che passa tra due Oggetti temporali tra due date o tra due istanti di tempo In particolare duration è più semplice perché è una, un intervallo di tempo misurato in tempo macchine Quindi è un numero di nanosecondi alla fine Un numero di nanosecondi calcolato come differenza tra due instant Qui se vuoi sapere esattamente quante ore, minuti, secondi è durato un certo processo Calcoli l'instant di partenza E se hai il local date time lo converti in un instant To instant eh, Poi hai l'altro instant di arrivo e fai la differenza e questa differenza ovviamente avviene tra valori assoluti di tempo se, e non tiene conto, non è influenzata da possibili anche se dovesse scattare l'ora legale nel frattempo in questo periodo di tempo questo non si fa ingannare perché lui lavora sul tempo assoluto UTC e quindi dà un numero esattamente di nanosecondi di, eh, di distanza mentre invece eh, la classe period eh, viene usata per calcolare intervalli di tempo tra due local date oppure local date time e questo ovviamente intervallo viene rappresentato in unità umane, quindi mi dice che la differenza tra due date, tra il mio giorno di nascita e oggi, ad esempio, è un certo numero di anni, un certo numero di mesi, un certo numero di giorni, e così via. E quindi mi spacchetta già le informazioni in giorni, anni, mesi, tenendo conto delle durate convenzionali. Eh, quindi posso eh, calcolare un periodo e vedere questo periodo a quanti anni corrisponde, o quanti giorni corrisponde. Mm. Um, poi ci sono i metodi di confronto. Mm. Eh, ad esempio eh, c'è un metodo no, uh, until eh, che mi dice quanto tempo passa eh, prima eh, che che scatti diciamo così, il mese prima che scatti il giorno quindi quanto manca alla fine del giorno no? eh, sono tutti metodi che lavorano su, eh, su duration in questo caso eh, ho un metodo between che mi, che mi restituisce la duration vedete che restituisce, è un metodo statico mi dice duration between, mi, dice, mi prende due istanti e mi dice quanti nanosecondi ci sono tra l'uno e l'altro il metodo between restituisce un, un oggetto duration to nanos restituisce il numero intero in nanosecondi, e così via. Quindi sono metodi appunto, che ogni volta che abbiamo a che vedere, con dover sottrarre due date o due istanti temporali, il risultato, se sono istanti, saranno duration, se sono invece date, sarà un period. Sono un pochino più complessi da gestire, ma per fortuna lo gestiscono loro e non dobbiamo gestircelo noi. Quindi questo è tutto un nuovo mondo che funziona e ragiona in modo diverso. Molto più semplice, molto più semantico in certo senso, perché sono le classi che sanno cosa devono fare. Eh, ma ovviamente il nuovo mondo si, eh, si può eh, diciamo, relazionare col mondo precedente. Quando hanno inserito le eh, nuove classi java.time all'interno della libreria Java, hanno anche modificato, quindi nel JDK8, della Java 8 in avanti, hanno anche modificato calendar e date, quelli vecchi aggiungendole un paio di, modi, di metodi, tipicamente da calendar c'è un metodo che si chiama toInstant, ovviamente calendar era un numero intero, e quindi era un tempo macchina e quindi si converte naturalmente in un instant, così come anche date, a date è stato aggiunto un metodo toInstant per convertire da data a istante di tempo. Eh, viceversa eh, da anche date è possibile costruire un oggetto date a partire da un istante Quindi data e istante si possono convertire avanti e indietro in modo molto facile il calendar non c'è la conversione inversa perché eh, il calendar ha, una, ha un fuso orario Quindi l'instant da solo non può, eh, non può definire qual è un istante calendario Ma è necessario passare da un oggetto di tipo zone date time eh, Quindi il calendar si può convertire avanti e indietro facilmente usando un oggetto di tipo zone daytime. Non proprio calendar, ma la sua sottoclasse GregorianCalendar Gregorian Calendar e qui non andiamo ovviamente a impelagarci. Questo per dire che semplicemente passare dagli oggetti Java vecchi agli oggetti Java attuali è facilissimo, basta chiamare toInstant e sono direttamente nel mondo Java 8, toInstant di qua. Se devo tornare indietro, anche qua, date.from. E quindi mi dà da l'oggetto date, e poi da date posso volendo passare a calendar se voglio, con un set time. Quindi, eh, riassumendo, noi eh, lavoreremo principalmente con instant quando abbiamo bisogno di tempo macchina, local date, local time e local date time quando abbiamo bisogno invece di tempo umano. Eh, quando eh, lavoriamo con intervalli, lavoriamo con period duration. E se proprio ci capita di dover usare i date formatter, eh, sappiamo che ci sono. E quindi cercheremo sempre eh, a questo punto di usare questo tipo di classi eh, anziché eh, non usare praticamente mai più. Salvo dove siamo obbligati, eh, vediamo tra un attimo dove le classi vecchie, ok. Questo nel mondo Java, ma noi eh, in questo corso non ci fermiamo al mondo Java. Ma eh, le date molto spesso le troviamo scritte nel, eh, nel database all'interno del database e quindi le estraiamo con una query SQL. Allora, il mondo SQL, come gestisce questo problema, come gestisce queste date? E poi ci chiederemo, per passare da SQL a, a, a Java e quindi attraverso JDBC, che cosa succede? Eh, questa è un'altra bella domanda, come il mondo SQL gestisce le date in realtà è una domanda che non ha molto senso da sola perché uno potrebbe rispondere come data ed ora sono rappresentate nelle SQL standard ed è una risposta eh, oppure come sono rappresentate in un database specifico ad esempio MySQL o MariaDB che stiamo usando noi e che normalmente la implementa in un modo simile ma non identico allo standard tutti i database alla fine soprattutto su queste parti qua che sono già complicate di suo differiscono abbastanza, quindi sono abbastanza incompatibili e poi un'altra domanda ancora è i driver di DBC come trattano, come convertono queste informazioni allora per quanto riguarda differenze tra ore e giorni implementati in SQL vi consiglio tutte le volte che dovete fare delle query per preoccuparvi di come sono definiti i tipi di dati o temporale nei vari database andate su questo sito eh, su questo link che ho riportato diciamo, in calcio alla slide eh, che eh, c'è un signore che si è preso la briga di andare a diciamo così, eh, costruire un quadro sinottico delle differenze tra i vari tipi di database. Allora, proviamo a vedere eh, quindi le risposte a queste tre domande. No? Eh, L'SQL standard cosa dice? Beh, l'SQL standard dice che esiste un tipo date che contiene solamente date. Ci piace, un tipo type, time, scusate, che contiene solamente ora, minuti, secondi. Poi c'è un tipo timestamp che è la combinazione di un date e un time. Non si chiama date time, ma si chiama timestamp. Va bene, ce ne faremo una ragione. E poi esistono dei tipi time e timestamp with time zone. Prima il time era un tempo locale, oppure UTC, non si sa, decidevo io, non era definito. Uh, un tempo invece with time zone uh, esplicita uh, ai dettagli eh, al suo interno della, del fuso orario in cui la, la, il tempo è rappresentato. Mm. Questi sarebbero i tipi di dato abbastanza puliti che sono implementati nel SQL standard. MySQL che cosa fa? E ovviamente di conseguenza MariaDB. Uh, allora, MySQL implementa un tipo date che uh, sembra a questo oggetto date qua con la differenza che eh, stranamente rappresenta le date solamente dal 1 gennaio 1000 al 31 12 1999. Però data senza time. Poi MySQL implementa un tipo che si chiama datetime che un po' corrisponde al tipo timestamp dello standard, perché combina un valore in data e un valore in tempo che questi ovviamente vanno dalla, dalla mezzanotte del primo gennaio 1000, o oh, chiaramente se siete degli storici che dovete eh, studiare la caduta dell'impero romano, non va bene questo tipo di time eh, in, in, in MySQL, eh, fino al 31 12 9999. Poi esiste un tipo in MySQL che si chiama eh, timestamp, eh, che però non c'entra quasi nulla col tipo timestamp dello standard, nel senso che il tipo timestamp in realtà contiene data e ora ovviamente, ma internamente non è rappresentato come, come, come stringa di vari campi, ma è rappresentato da un intero, millisecondi dal 1 gennaio 1970. E quindi l'intervallo di tempo di rappresentatività non va dal 1000 al 9199, ma va dal 1970 al 2038. Occhio che il 2038 è dietro l'angolo, hm? noi diciamo già nel 2020, e quindi i bambini che nascono oggi, quando saranno maggiorenni, smetteranno di funzionare tutti i database che usano eh, questa informazione memorizzata con dei dati di tipo timestamp mm. sarà un grosso problema all'avvicinarsi degli anni 30 riuscire a riconvertire tutti i sistemi basati su Unix dove l'orologio era in grado solamente di arrivare fino al 19 gennaio 2038 compresi tutti i database che usano i dati in questo modo quindi MySQL internamente ha due modi diversi di rappresentare le date questo timestamp che è, se vogliamo un retaggio del passato è un date time che è più simile allo standard solo che lo standard si chiamava timestamp e non date time e questo se non bastasse a far confusione ce l'abbiamo abbiamo già esiste anche un, una, se vogliamo un trucchetto che vale solo per MySQL che i tipi timestamp e date time possono essere lasciati da gestire al database stesso cioè possiamo dire al database guarda che questa colonna qua tu impostala automaticamente col tempo attuale, eh, ogni volta che aggiungo un elemento, ogni volta che modifico un elemento. Questo non ha nulla a che vedere con il modello relazionale del database, ma è un trucchetto molto comodo per avere una colonna che si ricordi l'ultima modifica di un record. Ovviamente poi quel dato lì non lo possiamo modificare noi perché se lo modifica da solo eh, il, il database quando lo vuole usare. Però nel caso in cui eh, vi serva a conoscere l'ultimo aggiornamento di un determinato dato, ricordatevi di andare a sbirciare questo attributo, questo campo. Sempre MySQL, abbiamo visto i tipi data, adesso vediamo i tipi, eh, il tipo tempo, ne esiste una, un tipo time in formato ora, minuti e secondi hm? eh, che rappresenta ore minuti secondi in un formato che può anche andare ben al di là delle 24 ore ma beh, questo non, non, ci, non ci preoccupa particolarmente, da meno 800 ore a più 800 ore, quindi lo posso usare sia per rappresentare un orario nel giorno sia per rappresentare un intervallo di tempo positivo o negativo no? di, anche di diversi giorni. Poi ho un tipo year che è particolare, che eh, converte, eh, i, eh, diciamo così, eh, gestisce i dati anni che possono essere visualizzati su due lettere oppure su quattro lettere, su quattro cifre, eh, con un criterio abbastanza... Strano, nel senso che se internamente lui rappresenta solamente due cifre e se queste due cifre vanno da 0069 ci schiaffa davanti 20 se... e quindi sono 2000 a 2069 se queste cifre vanno da 70 in poi lui gli schiaffa davanti 19 e quindi lo interpreta come 1970-1999 quindi in questo caso non è possibile rappresentare il 2070 perché se scrivo 70 lui lo converte automaticamente in 1970 e... Ehm... Così come non è possibile rappresentare il 1969. Mm? Eh, io non, direi che eh, si commenta da solo, nel senso che questo tipo di dato è meglio assolutamente non utilizzarlo. No? Quindi quando dobbiamo rappresentare una data, rappresentiamo date, eh, che è, che che è l'unico di questi tipi di dato che eh, a livello di MySQL è abbastanza simile, abbastanza conforme allo standard. Nel database... Poi, cioè in MySQL, è possibile elaborare, fare molte elaborazioni con le date. Io qui ho provato a riassumere in una tabella che nella slide non è molto visibile, ma chiaramente avendolo, avendovi il PDF lo potete ingrandire. Ma poi in sotto c'è anche il link della pagina da cui l'ho presa. Tutte le funzioni SQL che lavorano con le date quindi quando voi fate un esercizio e avete una data e volete magari di quella data estrarre il mese o sapere solamente il giorno oppure fare una somma, una differenza di due date, eh, il giorno dopo, il giorno prima, il mese prima, eccetera eh, potete sicuramente leggere quel dato e elaborarlo in Java ma anche potete già direttamente elaborare quella data o quell'orario, soprattutto la data, all'interno della query quindi queste sono tutte funzioni che potete mettere nella select eh, o nel where per fare già subito delle elaborazioni sui dati eh, di tipo temporale direttamente in SQL quindi questo lavoro lo fa direttamente il database quindi se vi interessa solamente sapere il giorno del mese non, fate la, non complicatevi la vita nel estrarre direttamente la data completa e poi in Java devo estrarmi il giorno del mese no? eh, esiste qua direttamente il metodo se non sbaglio eh, day of month che mi restituisce il giorno del mese punto e quindi già direttamente farò select day of month di quello che mi serve se devo pensare eh, al, ad esempio al giorno dopo quindi confrontare una data con un giorno successivo ho un metodo date add che poi andate a leggere la documentazione posso sommare un certo valore a una certa data quindi aggiungo un giorno, aggiungo un'ora oppure sottraggo un giorno e un'ora oppure calcolo la differenza tra due date lo faccio già direttamente nel database quindi molte operazioni possono essere fatte già direttamente usando queste conoscendo un pochino queste funzioni. Non sto dicendo assolutamente di studiarvele a memoria, eh, ma ricordiamoci che esistono e quindi eh, quando, eh, quando dovremo fare delle elaborazioni eh, proviamo a usarle. No? Andiamo a vedere la documentazione se c'è effettivamente qualche cosa che ci possa servire in questo contesto specifico. Quindi molto spesso diciamo, il campanello d'allarme, il tarlo che vi metto è ricordatevi che esistono certe cose nel momento di bisogno andate a vedere e non cercate di farvi del male cercando di risolvere da soli dei problemi che sono già risolti ad esempio dal database oppure dalla libreria Java. Ecco però un lato, da un lato c'è il database, dall'altro c'è ehm, Java e in mezzo cosa ci sta? E In mezzo ci sta la libreria JDBC. La libreria JDBC eh, ovviamente il connector eh, Java di MySQL e eh, in realtà quello di MariaDB fa esattamente la stessa cosa eh, ha dei metodi che sono specificati dallo standard JDBC ehm, che permettono di leggere o scrivere ovviamente i campi di tipo data e in particolare eh, la libreria JDBC quindi java.sql definisce un tipo date e un tipo time attenzione java.sql.date non è la stessa cosa di java.util.date ma è una sottoclasse quindi quando scriviamo Date in un codice, dobbiamo sempre fare attenzione, se stiamo parlando di Date di Java Util oppure di Date della JDBC, okay. quindi java.sql. In questo caso eh, java.sql.Date è di fatto si comporta come una Date standard, quella brutta, la prima, senza millisecondi. Eh, e senza ore, minuti secondi perché l'oggetto java util date contiene sia ora che tempo. L'oggetto date corrisponde alla colonna date del database, la quale non ha ore, minuti e secondi. Quindi quando faccio un get date dal, dal, da una query, da un result set, mi restituirà un oggetto java.sql.date che non ha i millisecondi. Ma poiché lui è una classe, una sottoclasse di date, i millisecondi ce li ha e come? Semplicemente li ha messi a zero. Millisecondi, secondi, minuti e ore. Eh, idem eh, la classe time che mi restituisce un time, mi restituisce le eh, 8.27 del primo gennaio 1970 perché inietta eh, anno, mese e giorno al valore 0, tra virgolette, ma lo 0 per, per date perché time anche lui, pur, pur chiamandosi time, è una sottoclasse di date. Ehm, la, il valore 0 è il primo gennaio 1970 quindi sono tipi. Mh, con un termine poco gentile, un po' imbastarditi, nel senso che usano un, un tipo date e forzano a zero certi campi dicendo "guarda, eh, non usarli perché sai che stai facendo una cosa sbagliata". Oppure esiste anche un tipo timestamp che quello è quello l'unico tranquillo perché ti dà eh, esattamente il numero di eh, millisecondi o nanosecondi corrispondenti è sempre un sottoinsieme di date ma in realtà ha anche una un valore in nanosecondi perché date ricordiamoci arrivava al millisecondo mentre invece nel database posso avere anche i micro e i nanosecondi eh, quindi questo oggetto timestamp è un oggetto in tempo macchina no, ormai l'abbiamo capito Do dove misuro il tempo in tempo macchina sono millisecondi è un numero e non mi crea problemi questi oggetti date, time, timestamp possono essere oggetto di metodi set, e get quindi result set.getDate .getTime, .getTimeStamp, oppure setDateTimeTimeStamp in un prepare statement. Quindi l'interfaccia JDBC non usa date, java.util.date, ma usa delle sue sottoclassi specializzate. In particolare eh, noi abbiamo, eh, nel caso di una colonna che in MySQL è dichiarata come date, tendenzialmente eh, convertito in una classe java.sql.date. Una colonna MySQL di tipo dateTime viene convertita in un timestamp, così, eh, quindi un tempo macchina, eh, così come una colonna di tipo timestamp viene anche convertita in un dato java di tipo timestamp. La colonna di tipo time viene invece convertita in java.sql.time. Con valore corretto, ma sappiamo che lì dentro ci sono anche, nel caso dell'oggetto date, delle ore, minuti e secondi che non dobbiamo, vedere, non dobbiamo guardare perché sono state forzate a zero. Nel caso dell'oggetto time ci sono anno, mese e giorno che non dobbiamo guardare perché sono stati forzati a 1 gennaio 1970. La conversione di year non voglio neanche guardarla perché è un tipo di colonna che non voglio considerare. Eh, e questo però mi dice che JDBC mi fornisce questi tipi di dati che sono fortemente legati a java.util e sono dei tipi di dati, come dire, pericolosi eh, dai quali vogliamo uscire il prima possibile. E ovviamente lo possiamo fare perché esistono, così come sono stati all'interno degli oggetti date e calendar, iniettati dei metodi che permettessero di fare la conversione da e per i tipi di data nuovi, ci sono anche in java.sql. Quindi, ad esempio, java.sql.date ha già un metodo toLocalDate. Quindi, quando io leggo un database, sono obbligato a usare get date, getDate, o set.getDate. Che mi restituirà un oggetto di tipo java.sql.date subito immediatamente faccio un punto toLocalDate e me lo converto in oggetto localDate così nel mio programma non, non, non lascerò sopravvivere per più del minimo indispensabile un oggetto di tipo SQLDate che si porta dietro tutti i difetti di Java.utilDate Java e viceversa, quando io voglio creare un oggetto Java.sql.date posso usare un metodo statico valueOf che parte da un local date, che è magari l'oggetto con cui io lavoro, e con, lo converte temporaneamente in un oggetto java.sql.date, quindi questo date, attenzione, è SQL, non è utile, eh, lo converte in un oggetto eh, java.sql.date, che posso passare immediatamente a un set date del mio prepare statement. E la stessa cosa posso fare se la mia colonna è di tipo timestamp, eh, però vi, visto che qua ho ora e giorno, cioè ora e tempo eh, posso fare queste conversioni sul tempo macchina, quindi sulle classi instant, oppure sul tempo umano, eh, quindi con gli oggetti date time, eh, perché ovviamente qua nel timestamp il timestamp, ricordiamoci, deriva o da colonne timestamp o da colonne date time eh, posso fare la conversione su eh, eh, daytime eh, per, eh, per pensarlo come tempo macchina tempo uomo o su timestamp, su instant per pensarlo come tempo macchina. Ecco, questo schemino qua riassume eh, le conversioni possibili, le conversioni che possiamo fare. Eh, quindi da un oggetto java.sql, attenzione, queste due classi sono java.sql.date o .timestamp. E qui abbiamo java.time, local date o instant. E queste frecce ci fanno vedere tutte le conversioni possibili tra le classi di sinistra e le classi di destra. Ovviamente ci sono poi anche le conversioni tra localdate e instant che abbiamo visto prima, ma in questa figura ci concentriamo sul passaggio da JavaTime a JavaSQL avanti e indietro, eh, come abbiamo detto prima. Quindi questi metodi qua sono quelli che chiameremo, eh, soprattutto questo che ho messo in grassetto, toLocalDate. Quindi tutte le volte che da un database leggiamo una data, eh, faremo getResultSet.getDate.toLocalDate e abbiamo subito il dato in formato toLocalDate. E a questo punto ci lavoriamo con le classi e i metodi della libreria JavaTime. Nel caso in cui nel database ci sia un, um, una data e ora, quindi un tempo timestamp o datetime, tipicamente chiameremo tolocaldatetime, uh, quindi faremo get timestamp dal database to local date time, e andiamo avanti a questo punto con un localdatetime nella libreria, uh, localdate o localdatetime nella libreria java.time. Mm? Quindi qua è, è la, la ricetta essenzialmente per riuscire a non avere mai fuori del DAO eh, degli oggetti date o degli oggetti timestamp ma solamente oggetti instant o, o local date o local date time quindi tutta questa conoscenza no, sul, sul tipo di dati diciamo così antichi e poco, fu, poco funzionali eh, la mh, accettiamo all'interno dei metodi del DAO che po poveretti dovendo fare i conti con quello che è lo standard JDBC non possono fare altrimenti ma al di fuori del DAO per favore non, non usiamo mai nessun oggetto di questo tipo, quindi in pratica consigli pratici, due slide finali di consigli pratici, uno è non usiamo mai ove possibile java.utildate o calendar, dimentichiamoci che esistono, non possiamo dimenticarlo sempre sempre sempre perché ci sono alcuni metodi che li usano delle altre librerie standard ma nel momento in cui ci siano convertiamoli subito. usiamo sempre le classi java.time e quando usiamo un oggetto di quelli spendiamo anche un attimo di tempo per andare a vedere che metodi ha perché magari ha già un metodo che ci risolve il problema che stiamo cercando di risolvere in SQL cerchiamo di usare sempre i tipi di colonna giusti cioè se devo mettere una data non fatemela memorizzare in una colonna di tipo testo o in una colonna di tipo intero anche se SQL in qualche modo lo sopporta ma usiamo i tipi di colonne giusti perché già sono complicate le date lasciamo almeno che il database faccia il lavoro di, di di capire che sono date e trattarle nel modo corretto. Quando leggo da database, come dicevamo prima, convertiamo immediatamente a un oggetto JavaTime, e quindi i metodi del DAO, i parametri del DAO, e, eh, e le funzioni, eh, i metodi del DAO, quindi sia i parametri che riceve che i valori che ritornano, non vogliamo che contengano mai dei tipi di java.sql o di java.util, ma solamente java.time. E questa qua è la ricetta che ci permette di dire i problemi rimangono confinati dentro il DAO e quando possibile facciamo in modo che il database faccia i calcoli non li dobbiate fare voi. E in particolare, e questa slide è un pochino anche aggressiva, eh, perché io purtroppo ho già visto molti di voi, ma non solo di voi, eh, perdere tempo e salute nel cercare di risolvere a mano dei problemi Banali Che in realtà le librerie hanno già risolto Mille volte prima di voi eh, Ad esempio C'è gente che prende Una data eh, Poi ne estrae il, Due caratteri a metà E poi questi due caratteri li trasforma in intero E va a vedere se sono tre Tutto questo per vedere se è il mese di marzo Ma eh, perché devi fare questa cosa qua A parte che date è meglio non usarlo Ma al limite da date passo a calendar e Calendar ha il metodo get del mese, ma se fosse una local date ho direttamente getMonth che mi dà l'oggetto month oppure getMonthValue che mi dà il numero 3, mm? eh, quindi eh, prendere una data, convertirla in una stringa per andare a estrarre un sottocampo è veramente una follia, mm? purtroppo molti lo fanno, eh, così come eh, costruire un oggetto data se io eh, l'anno, il mese e il giorno, allora prendo l'anno, mese e giorno, li converto in stringa, le metto insieme, e poi costruiscono l'oggetto data facendo leggere questa stringa e no, eh, anche lì già nell'oggetto calendar c'è la possibilità di costruirlo passando da anno mese giorno ma noi abbiamo un local date.of a cui passo direttamente l'anno come numero il mese come numero e il giorno come numero non passiamo da una stringa come questo, mh, purtroppo poiché l'oggetto date poteva solo leggere e convertire stringhe eh, molti programmatori nel passato hanno pensato che l'unico modo per poter lavorare con le date fosse di passare dalle stringhe, quindi converto da data a stringa, stringa data, concateno, estraggo eccetera eccetera. No? Non facciamolo mai, ormai le librerie sono anni che hanno risolto questo problema per noi. Tra l'altro attenzione che qua il mese, qua nella posizione 3, solamente se i giorni sono maggiori di 10, eh, oppure se il giorno 3 l'ho scritto 0,3, perché altrimenti devo andare a pescare... Eh, devo dare a, a, a, a fare la differenza che se il, giorno, se il numero dei giorni è minore o maggiore di 10 perché c'è un carattere in più o in meno cioè stia, ci stiamo entrando in tanti di quei problemi che non riusciremo mai a risolvere così come tentativi veramente assurdi di dire concetto, ad esempio questo è un tentativo mal riuscito di, di implementare il concetto di domani domani cos'è? il giorno incremento il giorno però se il giorno è arrivato a 32 ed era a dicembre oppure eh, sono il giorno 31 del novembre oppure la 28 del febbraio purché l'anno non fosse di più gestire quindi doveva essere divisibile per 4 e non divisibile per, eh, per 100 eh, ma sì per 400 e allora devo incrementare in, quei, in tutti questi casi qui allora il domani non è il giorno in più ma il giorno lo metto uno e l'anno è incremento il mese a meno che poi il mese incrementato non, non fosse l'ultimo allora devo incrementare l'anno ecco queste cose qui non le voglio vedere ma per la vostra salute eh, incrementare domani, eh, il giorno di domani c'è un eh, plus day in local date ma anche nell'altra classe oppure nel database c'è un add, add date o add time eh, che fanno loro questa operazione ci pensano loro a, a sapere quali anni sono bisestili oppure quanti giorni ha ciascun mese okay? quindi le operazioni di basso livello con le date mh, quando vi accorgete che state pensando queste cose fermatevi fermatevi perché di sicuro state eh, compiendo degli errori, a parte sprecando il tempo, perché stai impazzendo dietro un dettaglio di chi è già risolto in libreria. Ma poi di sicuro non, non riuscirai a farlo giusto, perché qualche caso particolare te lo dimentichi. No? Perché è, è complicato, è complesso, non c'è nulla di, diciamo, concettualmente difficile, ma ci sono tantissimi casi particolari che è eh bene non dimenticare, che non bisogna dimenticare quindi evitiamolo di sicuro quindi due diciamo così, tipi di errori mortali eh, ma per voi eh, sono eh, pensare di, elaborare, di manipolare le date come se fossero stringhe oppure passando dalle stringhe oppure pensare di manipolare le date lavorando sui singoli componenti anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi eccetera perché questo porterà via veramente complessità e, e, e, poi, e poi si sbaglia eh, quindi per sommare o sottrarre o per estrarre i campi, per fare aritmetica sulle date abbiamo in SQL delle funzioni che fanno quello nelle librerie java.time abbiamo dei metodi che fanno quello, quindi usiamoli e non proviamo a fare in modo artigianale queste cose d'altronde quando se vi chiedo di moltiplicare due numeri interi in java non vi mettete a fare la moltiplicazione in colonna Uh, avendo convertito i numeri in stringhe e quindi prendendo le singole cifre no? sapete che lì c'è la moltiplicazione e funziona, punto la stessa cosa facendo un piccolo salto concettuale la facciamo anche sulle date okay? quindi su questo, diciamo così, minacce uh, di, di, di errori mortali e, diciamo così, concludo questa carrellata uh, ricordando appunto le due, le due cose principali che dovete ricordare da cui poi ricavate il resto sono Uh, usiamo sempre queste classi, quando dobbiamo usarne altre perché ci avviciniamo al JDBC lo facciamo limitatamente ai metodi del DAO e fermiamoci ogni qualvolta abbiamo una tentazione di fare una cosa brutta cioè di pensiamo di saper trattare le date oppure pensiamo di usare le stringhe per trattare le date ok, quindi adesso in avanti, spero che anche negli esercizi non così, molti dubbi che avevate su ma questo come lo devo fare come faccio a gestire la data, eccetera, come faccio a fare questa operazione, un qualche informazione in più e qualche luogo in più in cui andare a cercare eh, ce la possiate avere. Eh, la settimana prossima invece andremo avanti su argomenti nuovi. Grazie e buona serata a tutti.